Il mondo si trasforma, cambiano i colori, i vestiti più pesanti il freddo che là fuori Il gelo che colore, i capelli e tuoi genitori E la nebbia si confonde allo smoke, ai suoi vapori e ritorna alla città sembra più la stessa, il mare chi lo sa com'è, senza quella ressa, finalmente resterà da solo, con la sua pezza, che canterà solo per lui, mentre dolce lo accarezza, e la ragazza alla stazione chiusa riccio nella giacca, e il ragazzo con i fiori corre forte e poi l'abbraccia, la vita che rinizia, speriamo vada bene, vedrai tra qualche mese saremo di nuovo insieme, mentre il verde lascia la città, se la chiusa dentro un altro tram, un altro esame all'università, speriamo bene questa volta chissà come andrà E questo vento è come un pugno, quanto è lontano un giugno Mi scrivi ancora su Whatsapp, io che aspetto il fine turno E sono un altro autunno, che loro allora sono sulla città Ma cambiano i colori, i vestiti più leggeri vi sollevano gli umori. L'affitto è troppo caro, torni dai tuoi genitori. Oggi non pensarci, ma corri veloce fuori, abbandono la città, che ormai è sempre la stessa. Chi lo sa com'è con tutta quella ressa Finalmente sono qua, in mezzo alla sua brezza Che toglie la tristezza mentre il dolce mi accarezza E la ragazza alla stazione tra la folla vede la sua faccia E il ragazzo con i fiori corre forte e poi l'abbraccia La vita che era adesso siamo insieme Resta vicino e tutto poi andrà bene Mentre il verde tornerà in città Corri presto, io ti aspetto qua. L'ultimo esame all'università. Speriamo bene, questa volta chissà come andrà. Il sole picchia come un pugno, siamo vicini a giugno. Mi scrivi ancora su WhatsApp. Io ti aspetto il fine turno, saluto un altro autunno. Giallo-rosso sulla città. Ah. Giallo-rosso sulla città. Ah.